e al primo passo Buonasera a tutti Grazie è un lavoro fantastico mi danno, mi danno un applauso benissimo. bellissimo questa per me è solamente un'occasione per ringraziare veramente tutti quanti a partire dal mio coordinatore che mi sta crescendo piano piano quindi dopo un anno e due mesi mi sta trasformando in nuovo la network ringrazio tutta la mia planning da Filippo, Andrea e tutti gli altri del ringraziamento poi alla mia squadra, questa per me è un'occasione per dirgli bravi, stiamo lavorando bene, io sto, sto venendo qui solamente a rappresentare voi e il vostro lavoro, quindi grazie. Vorrei fare un ringraziamento particolare che è destinato a ognuno di voi in questa sala, perché devo dire che in un anno e due mesi sono stati alti e bassi, e la cosa che, soprattutto all'inizio, adesso non più pure all'inizio, magari... Tende, si tendeva a dire forse è il caso che mi fermo, forse non mi funziona era il fatto di venire da voi, prendere i vostri sorrisi, le vostre strette di mano che danno una carica enorme, quindi grazie a tutti voi